Ciao a tutti i Colors, inserirò eh, questa parte prima eh, di tutto il video perché onestamente me la sono dimenticata, perdonatemi. Per questo video eh, voglio ringraziare Akemetica e Dr. D perché senza di loro la reazione eh, sì, la reazione, la realizzazione di questo video non sarebbe mai stata possibile per tutta una serie di motivi tecnici legati a Filmora. Quindi io vi lascerò in descrizione i, i due canali, sia di Ache Mitica e di Dr. D. E iscrivetevi perché, perché così specialmente a uno dei due che non nominerò, basta la voglia di andarsene da YouTube. Ciao! Ciao a tutti i Colors e buon anno! Questo sarà per voi il primo video del 2017 e sarà la prima parte del video Ask sì, perché mi avete fatto talmente tante di quelle domande che a parte una piccola eccezione all'inizio eh, questa sarà la parte inerente alle domande su di me e uscirà Prestissimo invece un altro video con tutte le domande inerenti YouTube, quindi se non vedrete la vostra domanda in questo video non disperate, magari fatemelo notare se è in fase di editing ve ne dimentico qualcuna. E può darsi che la vediate nel prossimo. Abbiamo una piccola ospite speciale che è comparsa forse troppo poco spesso nei miei video, che è Freya, la mia pagnolina bellina. Non vi chiedo di, salutare perché sta... non le chiedo di salutare perché stare in braccio la rilassa particolarmente E mi sa che si addormenterà a breve Ho deciso di fare il video con lei Perché sono arrivate delle domande anche su di lei Ma partiamo perché sono veramente tante Credo che il video verrà oblungo come le orecchie dei gemelli Weasley Luca non esiste, mi chiede Cos'è per te la libertà? Con che immagine la identifichi? Con un libro, un film, un quadro? Insomma, mi piacerebbe sapere come la vedi e soprattutto se la vedi. Allora Luca, devi sapere che ho messo la tua domanda per prima perché ci dedicherò un video a parte più avanti. E intanto volevo fartelo sapere. Poi ho voluto mettere insieme Steffi Channel e Polvia perché sono le uniche che mi hanno fatto la domanda sia su Instagram che su YouTube quindi le ho messe insieme volutamente. Steffi Channel mi chiede: Ciao, come si chiama il tuo cane? Quanti anni ha? E cosa significa per te? Allora, il nome, volendo, l'ho già detto prima, ma lo ripeto: si chiama Freya, scritto con la Y perché ci sono varie forme del suo nome. Io ho scelto di adottare quello con la Y, che tra l'altro ha anche un maschile che è Frey. Eh, oggi siamo al 3 gennaio quindi vi, ti dico che tra 20 giorni compie due anni e cosa significa per me? Eh, è una figlia qualcuno potrebbe dire eh, ma è comodo dire che tua figlia quando ha poche esigenze rispetto a un bambino è una questione affettiva tutto qui, effettivamente per me è una figlia eh, da difendere, da proteggere, come se fosse una figlia con due gambe invece che quattro. Poi, sempre Stephen Channel, Michele, però su YouTube, YouTube ti ha dato delle soddisfazioni quali? Altrimenti, motiva le tue insoddisfazioni? Sì. Uh, ci sono state anche delle insoddisfazioni, iniziamo da quelle perché mi sono accorto che è uguale al mondo del lavoro, se non sei raccomandato difficilmente spicchi. Però le soddisfazio la soddisfazione più grande siete voi con i vostri commenti, con le vostre iscrizioni intese come iscrizioni attive e non iscritto ricambi, con le vostre richieste anche. E, e poi mi permette... Cioè come posso dire Mi sento paradossalmente meno giudicato che nella vita reale Direi quasi per nulla Passiamo alle due domande di Polvia che, eh, La quale anche lei mi ha fatto <coughs> sia la domanda su Ask Sì su Ask <ride> Su Instagram che su Youtube Su Instagram Polvia mi ha chiesto Quando partorirà i cuccioli poi attenzioni di tenerli Ebbene sì la notizia, per me notizia, è questa, questa signorina è incinta. So che questa cosa potrà suscitare le ire dei fondamentalisti dell'animalismo, però mm, non vedo perché nasconderlo quando sono arrivate delle domande. Il miracolo della vita è uno dei più belli che ci sia. Questa signorina è incinta e partorirà tra uh, circa due settimane, attorno al 16 gennaio noi terremo un cucciolo se è femmina bene altrimenti terremo anche un maschio qualora non dovesse fare per nulla delle femmine oppure se le femmine venissero adottate ma ehm, abbiamo contattato già da un anno a questa parte una serie di persone serie e fidate che conosciamo di persona io e i miei, eh, gli amici che vivono con me e quindi tutti i cagnolini hanno una casa invece la domanda di youtube sempre di polvia è Qual è il tuo sogno? Animale preferito o hobby preferito? Beh, il mio animale preferito è senza dubbio il cane, come si sarà capito, insomma, se non ne avrei preso una, però non mi dispiacciono anche i gatti. Hobby preferito? Cantare, assolutamente, anche se non è l'unico. e Il mio sogno è mm, serenità personale e famiglia costruita. Visto che con quella di origine non è andata bene uh, Le domande speciali terminano Passiamo alle altre domande su YouTube su di me Allora YouTube è una di Facebook anche La mia sorellona Miriam che saluto e qui mando un bacione Mi chiede Hai mai avuto nostalgia della comunità che ci ha fatto conoscere? o oh, ormai fa parte di un passato chiuso a presto caro ciao carissima ti risaluto di nuovo vabbè. Eh, mi dispiace che la community che ci ha fatti conoscere ormai quasi dieci anni fa sia praticamente morta però dal momento che è morta a eccezione tua e di Federica per il resto per me fa parte di un passato chiuso e a questo Ricollegherei anche la domanda di Nadia Che ho conosciuto su Un forum dedicato a The Sims 3 Invece non 2 come Miriam che, sa che saluto Ciao Nadia E mi chiede Quali sono i tuoi videogiochi preferiti Compreso The Sims naturalmente Bene The Sims Anche se ho un legame particolare con il 3 Perché rispetto al 2 Mi entusiasma di più per funzionalità ehm... Poi ho un legame affettivo con i giochi della... alcuni giochi del, Ninten... del Nintendo 64, tra i quali però spicca fra tutti The Legend of Zelda o Karina of Time. The FGA Show mi chiede il mio sogno più grande al quale ho già risposto. Vivo da solo se magari non me lo posso permettere proprio fisicamente. La tua paura più grande. Uh, che la mia dipendenza dagli altri possa aumentare fino a condizionarmi ulteriormente la vita e la solitudine più nera, quella che adesso fortunatamente non ho, non ho ancora raggiunto. Poi Alessandro Mangilio Mangili boh, mi chiede cosa cambiare stili e cosa invece ti piace. Di me cambierei il prendermela, prendermela per cose, persone e situazioni che magari non meritano. Di me cambierei la mia tendenza talvolta ad aprirmi troppo con le persone sbagliate e il mio sesto senso allegramente a passeggio. Quello che invece mi piace è uh, la, la capacità di dare il meglio di me stesso dal vivo la cavarbietà e la testardaggine quando le utilizzo bene altrimenti no <coughs> e, e direi basta lorenzo potterhead che mi fa sempre dei bei commenti mi chiede film preferito eh, canzone preferita tra l'altro la canzone preferita me l'ha chiesta anche paint your face che saluto eh, se, se dovessi scegliere un film scusate se dovessi scegliere un film che rappresenti la tua vita quale sceglieresti se fossi un cattivo disney chi sceglieresti se fossi un unicorno di che colore sarebbe la tua criniera ti adoro grazie allora rispondo piano piano film preferito è impossibile è inclassificabile canzone preferita altrettanto impossibile sono troppe se dovessi scegliere un film che che rappresenti la tua vita, quale sceglieresti? Eh, il mio, la mia vita è degna di un film almodovariano che non esiste Di, Petrol, di Pedro Almodovar eh, Penso che tu sappia di chi sto parlando Visto che abbiamo qualcosa in comune Se fossi un cattivo Disney, chi sceglieresti? A me non piace tirare fuori la cattiveria, anche se c'è Quindi direi nessuno Se fossi un unicorno, di che colore sarebbe la tua criniera? Ma naturalmente una criniera arcobaleno. Eh sì, aggiustati, Frey, aggiustati, sì. Spero di non saltare nessuna domanda. Danielita 92 mi mi dice. Ciao Ricky, intanto buone feste. Le mie domande sono chi sono i tuoi youtubers preferiti? E ti piacerebbe avere altri animali se sì, quali? Amore, che c'è? Scusate ragazzi, c'era Freya che voleva scendere, ma me lo aspettavo. Stavo rispondendo alla domanda di Ronelita, che mi chiede i miei youtuber preferiti e se vorrei altri animali. Sinceramente sì, ma visto che eh, i cani stanno per, per diventare due, perché appunto uno o una rimane con noi, eh, penso che per il momento non sarà possibile. Se potessi però adotterei anche un gattino, perché come ho detto prima mi piacciono anche i gatti. Eh, I miei youtubers preferiti oddio Questa è una domanda Che mi mette sempre paura di, di offendere Però ti rispondo lo stesso eh, Una è sicuramente Alice Amore Perché la conosco di persona È nata un'amicizia E soprattutto perché è la prima youtubers No youtuber che io abbia mai seguito Poi c'è sicuramente altro quando perché per quanto io non sia un grande fumettaro la sua innovazione eh, mi piace eh, stessa, cosa per per, stessa cosa per Grizzly anche se il format è diverso perché è innovativo eh, non lo porta nessuno ma lui è un figo per questo eh, e poi, boh, sono tantissimi e spero che non si offenda nessuno, ma veramente nominarvi tutti è qualcosa di di umanamente impossibile, proprio. Uh, Joy Leri, ciao Bruna, mi chiede... Io ultimamente penso spesso al passato, ho fatto milioni di errori, tante cose rette a caso, tante cose non dette nel momento giusto, tante cavolate e poi mi dico Ma se potessi tornare indietro cambierei qualcosa? La risposta è sempre no perché ho paura di cambiare di ammettere di aver davvero fallito Ora dopo lo sproloquio arriva la domanda Tu hai paura del cambiamento? Se ti fosse data la possibilità di tornare indietro e cambiare qualcosa? Lo faresti e anche se non puoi raccontarci i dettagli, qual è stato il tuo momento sliding doors? Non so cosa sia un momento sliding doors, ma credo che sia un momento, uh, giudicandola, a giudicare dalla tua domanda, in cui ho desiderato di tornare indietro. Ebbene sì, eh, tornerei indietro, perché... Mm, non mi, ad oggi non sono contento di alcune scelte che ho fatto anche se non mi condanno perché penso che capiti a tutti tornerei indietro um, circa alcune scelte che riguardano la mia vita privata e per cui ho avuto bisogno dell'aiuto di altre persone chiederei lo stesso aiuto uh, ad altre persone stiamo parlando di professionisti di professionisti non di persone comuni mi rivolgerei a professionisti diversi eh, da quelli ai quali mi sono rivolto Sicuramente E poi un'altra un cosa che farei <coughs> Che cambierei Sarebbe il coming out con i miei genitori Non perché io mi vergogni di essere gay Assolutamente Ma eh, farlo con i miei genitori è stata una zappa sui piedi eh, Avrei comunque vissuto la mia vita lontano da loro come poi ho fatto la mia amica Caterina grandissima mi chiede dovresti scegliere no, dovendo scegliere una persona da portare con te sul, in un lungo viaggio chi porteresti un bacio grande è un po' difficile perché sai uh, delle persone che mi vogliono bene praticamente non ho conosciuto di persona quasi nessuno e mm, quindi cioè, rimane sempre il dubbio che uno possa anche, non lo so, tipo, non sentirsela volendo, no? Non sentirsela di affrontare un viaggio con tutto quello che comporta la mia, la mia disabilità. Però ti devo dire una cosa, io ho sempre sognato la vacanza con gli amici, ancora più eh, dell'amore. Quindi, <coughs> quindi il mio sogno sarebbe una vacanza tra amici prima ancora. Eh dell'amore uh, Satilix Channel ciao Gian Gianfranco ti saluto mi chiede frugando frugando in cantina trovi la lampada di ladino quali sono i tuoi tre desideri marito lavoro casa le mie ziette adorate del canale ricette risate in pochi minuti mi chiedono a chi vuole più bene, ragazzi a Miro, ragazzi a ha invitato a rispondere, lo zio Marco, eh? eh. Poi mi fanno gli auguri per Natale perché insomma è un po' che ho lanciato questo ask, ciao ziette e Mio. La verità è che io, anche se magari non lo dico tanto spesso, io voglio bene a tutte e due. Come ho detto, come ho detto anche in un commento ieri, ieri, l'altro, non mi ricordo. A volte, eh, vedendovi così uniti e felici, mi spiace che non siate famiglia anagrafica grafica per poter abitare vicini, ridere, scherzare, assaggiare i manicaretti, perché no? E eh, va bene. L'amichevole youtuber di quartiere, ciao Samuel, mi chiede La persona più cara a te, dolce o salato? Assolutamente dolce, anche se non disdegno, salato. La persona più cara a me eh, si ricollega un po' alla domanda di Caterina questa è un po' difficile da classificare perché La maggior parte dei miei affetti sono lontani e quindi poco vissuti non, non saprei Filomena Pellegrini mi chiede quali sono i tuoi propositi del 2017 uh, Come ho detto a qualcun altro ma tu te non potevi sapere Quindi adesso per te è una domanda nuova io preferisco uh, non fare propositi. Preferisco non fare propositi perché mh, sinceramente eh, non mi piace essere deluso tantomeno da me stesso. The Smiley Taste mi chiede um, vabbè mi ringrazio per gli auguri, mi fa gli auguri e poi mi chiede se potessi scegliere un posto dove andare a vivere. Uh, cosa sceglieresti? Spero di aver letto bene. Io avrei due alternative. Eh, o Londra. Oppure una grande città italiana. Perché io non credo di avere la, la tipica mentalità di provincia. Senza voler parlare per stereotipi. Infatti Grosseto mi rimane abbastanza stretta. E quindi una di queste due. Il l'ascito d'uomo da altri tempi. Mi fa gli auguri e mi chiede qual è la tua serie a fumetti preferita? bene caro, nonostante io seguo il canale di Filippo eh, ti devo dire vergognosamente che, eh, che io non, non ho una serie a fumetti preferita e a proposito di Filippo eh, ci dico le chiama la domanda su il suo nick e altro quando il mio amico Filippo del canale altro quando mi chiede la domanda più scontata possibile c'è uno scenario fantastico proveniente da un libro, un film, un fumetto o altro in cui ti piacerebbe vivere anche solo temporaneamente e se, e se ne indichi uno per quali ragioni eh, a parte che non è scontata perché è più completa di altre domande che ho letto al giro, mi è piaciuta eh, quindi ti rispondo prevedibilmente anch'io in vorrei passare qualche ora ad Hogwarts, lo scenario di Harry Potter, possibilmente però senza, mo senza morti, perché per quanto adori quella saga, eh, credo che la zia, la zia Joe sia un po' troppo fissata con le morti. Ti mando un bacio. La Swamp mi chiede Ma dai, ma che bel traguardo Buon anno nuovo La mia domanda è ho oscurato, oscurato quella di YouTube Perché la domanda di YouTube andrà nel prossimo video Hai dei progetti privati e personali che stai realizzando o vorresti fare? Beh, questo si potrebbe un po' ricollegare alla domanda di, di Gianfranco Satellix Channel Nel senso che sì eh, Il mio eh, progetto privato e personale Consiste assolutamente nel, nella realizzazione personale prima di tutto E penso che nel momento in cui mi sentirò un po' più realizzato personalmente e professionalmente Probabilmente è più facile che qualcuno si accorga di me come uomo E mm, io posso avere una realizzazione anche senti sentimentale poi c'è Mimi, che sono contentissimo di vedere, perché insomma non l'avete tanto spesso, che mi ha fatto un sacco di domande. Qual è stato il regalo più bello che ti hanno mai fatto? Mm, non lo so, perché di solito chi mi fa i regali ci acceca quasi sempre, quindi non si può scegliere. Qual è il cibo che mangeresti all'infinito? Pizza. Te ne ho detto uno, ma in realtà sono troppi. Qual era il tuo gioco preferito da piccolo? Ti metto una foto se ce la faccio Perché uh, abbiamo qualche anno di differenza Non so se te lo ricordi Ma io adoravo Emilio Robot. Raccontaci l'ultimo sogno più strano che hai fatto Buone feste anche a te Vabbè le feste sono quasi passate Però ho letto tutto Sogno strano, sogno strano Oddio che fatto di sogno strano Boh, non mi viene in mente, magari lo racconterò in un video se mi verrà in mente Il conte Max Venturacci, che saluto, perché è uno dei pochi che conosco di persona Mi dice, grande ricca, no nuovo, facciamo la collaborazione che ti ho promesso Intanto, come si dice Maremma, buona fine, buon principio, grazie, anche se ti hai già risposto <coughs> La domanda invece è, se potessi disinventare qualcosa, cosa sarebbe? Io penso la falsità, perché così ognuno sarebbe costretto a dire quello che pensa e i rapporti umani sarebbero tanto più facili. Cosa che invece non succede. Vanessa mica accento mi chiede qual è il tuo desiderio più grande? Ho già risposto. Eh, come affronti i momenti no? ti stimo tanto e ti mando un bacio grande, buone feste, grazie, siete sempre troppo buoni ho oscurato la tua domanda di youtube anche qui perché verrà nel video dedicato più a youtube che sarebbe la seconda parte di questo ask eh, come affronto i momenti no, molto spesso male molto spesso male perché non sono molto bravo a canalizzare la rabbia No. Non so a che punto mi si sia spenta la fotocamera Comunque ripartiamo dalla domanda di Vanessa Makeup100 per sicurezza Qual è il mio desiderio più grande? Io ho già risposto Come affronti i momenti no? Molto spesso male perché comunque non sono molto bravo a canalizzare la rabbia Da parte del video Dracoftera mi chiede: Cosa vorresti per il 2017? Dei tre desideri che ho già citato prima, ti rispondo che per il 2017 vorrei almeno il lavoro, perché non gliela faccio più a stare a casa. Eh, spero che rientrerai presto nel gruppo. Filottete mi chiede: La canzone che hai usato sotto questo video è il gioco dei negrita? Poi, se mi viene una domanda migliore, te la faccio. Ma in realtà questa domanda va benissimo, Filippo, eh, <coughs> ti rispondo che no, non è il gioco dei Negrita, perché eh, evito, a parte il fatto che evita sempre le canzoni protette da copyright, ora non mi ricordo il titolo del, della musichetta precedente, ma sicuramente fa parte della YouTube Audio Library, Luca Mary de Cadella mi chiede Hai mai amato e spezzato il cuore durante l'adolescenza facendoti piangere? Non ho capito se intendi che il cuore l'abbia spezzato io o me l'abbiano spezzato Ma eh, vi rispondo che durante l'adolescenza non ho amato proprio Cioè così <ride> Tagliamo la testolina al toro Aspettate che controllo perché ho paura di essermene mangiata una Infatti era così Carmen mi chiede Ti è mai capitato di fare una cosa e poi menti E te ne un bacio Beh eh, penso che non mi sia capitato Tanto meno spesso Di qualunque altra persona eh, Però eh, Ricordiamoci di non arrabbiarci troppo Con noi stessi E di concederci anche la possibilità Di sbagliare ogni tanto Bene ragazzi miei Io credo a questo punto di aver risposto a tutte le domande, do un attimo una piccola controllata per vedere se mi sono mangiato qualcosa, ma credo e spero di no. Bene, voi av avrete visto un taglio uh, durante la controllata. Eh, la prima parte del video finisce qui appena eh, metterò online la seconda parte mm, comparirà una nota qui